Melissa Satta Total Pink per Lower Running, la corsa delle donne. Un bel colore rosa accende il profilo di Melissa Satta, ma non si tratta di uno outfit per una fascia runway. No, qui si tratta di una vera e propria corsa. Tra pochi giorni ci sarà Lower Running, una manifestazione dedicata alla salute e al benessere delle donne. Melissa Satta corre per le donne. Ecco l'Avon Running. Tra pochi giorni, a Milano, si terrà una manifestazione che tingerà di rosa tutta la città grazie a tante t-shirt total pink, ecco quella di Melissa Satta, che racconta dal suo profilo social di cosa si tratta. Ci tengo a ricordarvi l'appuntamento con Avon Running scrive la splendida showgirl su Instagram presso il villaggio Avon Running di Milano il 14 e 15 ottobre. Nella capitale della moda italiana, che ha ospitato fino a pochi giorni fa una splendida fashion week, ci sarà una runway molto diversa dal solito. Anzi, si tratta proprio di una running, ovvero di una corsa delle donne e per le donne, con un obiettivo davvero molto importante. Sarà possibile iscriversi direttamente con Melissa sui social e donare fondi a favore della fondazione IEO e Lil Bari per la lotta contro il tumore al seno, ecco il grande obiettivo di questa meravigliosa manifestazione, a cui la SATA parteciperà in prima fila. Un po di storia. L'Avon Running ha avuto luogo per la prima volta 20 anni fa, dunque questa edizione sarà davvero speciale e vuole celebrare quanto è stato fatto finora. Come si legge sul sito ufficiale dell'evento, Avon Italia ha raccolto nelle ultime due decadi oltre 7,5 milioni di euro, interamente devoluti per la ricerca e per la prevenzione di questa malattia che, oggi, è possibile combattere. Lo slogan è assolutamente calzante e lo ricorda anche la bellissima 31enne: Corriamo per le donne, corriamo per il futuro. Proprio così, perché un mondo in cui si fa prevenzione e si studiano farmaci sempre più adeguati per sconfiggere la malattia, è un mondo dove le nostre figlie, compagne e madri possono vivere più serene. Dove tutti, quindi, Possono vivere più sereni. Con un futuro più roseo, proprio come quello della maglietta indossata da Melissa. Unedizione speciale, tutti possono correre. Per questa ventesima edizione della Avon Running, gli organizzatori hanno voluto allargare la corsa delle donne come mai prima, la bellissima Melissa Satta. Infatti, ricorda che tutti potranno correre verso questo grande obiettivo che la gara vuole raggiungere partecipando con la propria solidarietà anche da casa, grazie alla raccolta fondi online sul sito www.generosity.com. Non solo, al villaggio Avon Running. Dove avranno luogo due maratone non competitive, da 5 e 10 km, e una competitiva della stessa lunghezza, potranno affiancare le proprie compagne e anche gli uomini. Il messaggio lanciato dalla manifestazione, così, avrà una rilevanza ancora più grande, sottolineando valori importantissimi come luguaglianza e la parità di genere, talvolta, purtroppo, totalmente dimenticati nel mondo odierno. Tutti pronti, dunque, a indossare scarpe comode e gimpanz per la One Rooming, l'appuntamento è a Milano, nei giorni di sabato 14 e domenica 15 ottobre. Durante l'evento, sarà distribuita anche la maglietta Total Pink di Diadora, indossata in anteprima da Melissa Satta sul suo profilo Instagram.